Già da un anno eh, prepariamo eh, la pubblicazione di un nuovo organo che si chiama Annali Recensioni Online. Questo, questo organo è preparato dai ricercatori dell'Istituto Storico Italo-Tedesco, che fa parte della Fondazione Bruno Kessler, e abbiamo deciso di farlo un anno fa perché i mercati dei recensioni ma anche i mercati per le pubblicazioni per la storiografia sono cambiati tantissimo negli ultimi anni. Il prossimo numero che esce alla fine di maggio si occupa nel forum che è al centro di ogni fascicolo di Aro della storia europea. E in questo forum si parla di tre libri: uno di Pietro Rossi, un collega famosissimo, eh, che, che ha scritto un libro su, eh, su, sul tema di Europa che fu. E questo è, è recensito da eh, Edoardo Totorolo, il co-curatore di Arro. Eh, è un libro che eh, tratta la storia eh, dell'Europa dagli inizi, dal Medioevo fino ad adesso, in un senso intellettuale direi io. Un secondo volume che abbiamo scelto è di, di eh, Bostrat e Peter Wagner che, avevano, eh, che, che hanno lavorato a Firenze, all'Istituto Europeo di Firenze per un lungo tempo, che si occupano dei, dei dibattiti eh, nel campo della politologia, della sociologia, sulle idee dell'Europa negli ultimi secoli. E un terzo libro che è stato pubblicato da Chieran Patel di Maastricht. È, è, è stato recensito da un, da un collega qui dell'Istituto, da Gabriele Dottavio, che si chiama Progetto Europa, il progetto dell'Europa. È un, libro, un bel libro sui progetti dell'integrazione dell'Europa negli ultimi decenni. Tutte queste recensioni ci aiutano a capire meglio ehm, i, le, le, le, le, i sviluppi anche dopo le elezioni che si sono svolti qualche giorno fa. E per questo ehm, pensiamo anche di questo organo non serve solamente ai ricercatori, ai professori che, che si occupano de della storia, ma anche quelli che vogliono capire meglio che, che cosa succede in Europa.